Eccoci ancora sulle fonti tv con il nostro appuntamento settimanale Il Fatto di Marcotti con Giancarlo Marcotti, buongiorno Giancarlo bentrovato. Grazie Emanuela, un saluto a te e naturalmente a tutti gli ascoltatori. Anche oggi tantissimi argomenti, quindi andiamo subito a vedere quali sono i punti che abbiamo eh, selezionato per, per la trasmissione e per i nostri telespettatori, scenari economici e politici come sempre, e poi 2023, punto di domanda, la crescita sarà a zero, emergenza nazionale, qui ce l'ho messo io, ma mi sono basata sulla notizia e sulle previsioni più che altro di Confindustria che eh, ci dice se non verranno risolti i problemi con medio l'inflazione e la crisi energetica, attenzione perché il 2023 sarà davvero un anno a crescita zero. E poi scostamento di bilancio, sì o no, proprio per l'emergenza economica eh, sarebbe giusto? Questa è una prima domanda, ma eh, l'altra domanda potrebbe essere il nuovo governo lo farà, cioè quindi due domande in uno. E poi ancora verso il nuovo governo, il centrodestra ha fretta di cominciare proprio per tutte queste emergenze, quindi faremo ancora un po' il punto della situazione mh, che ci porterà verso la formazione del nuovo governo e poi guardate un po' Germania perché la locomotiva europea eh, perde qualche pezzo, lo ZEV cola a picco sempre più, le ultime rilevazioni hanno affossato ancora di più questo indice che eh, ci, ci dà la fotografia del sentiment delle imprese tedesche, eh, è ancora la locomotiva europea? Insomma, una domanda anche un po' provocatoria, visto che comunque lo scenario internazionale non è propriamente eh, brillante. Allora, Giancarlo, facciamo così, partiamo subito dal secondo titolo, 2023, la crescita sarà zero e se sarà emergenza nazionale. Cosa ne pensi di quello che ci dice Confindustria? Penso che è stata fin eccessivamente ottimista. Mm, bene. Okay. Eh, lo so, ma... Crescita zero sarebbe già un buon risultato, io temo invece che il 2023 sia un anno di recessione. Mm. è difficile pensare, poi dopo le ultimissime eh, notizie che arrivano dalla, diciamo dal conflitto russo-ucraino, è difficile pensare che eh, quel conflitto eh, finisca a breve. È difficile pensare quindi che eh, i problemi dell'energia si risolvano in breve tempo e quindi il 2023 lo vedo veramente come un anno molto ma molto difficile. Quindi, questa è, è, è la mia previsione. A meno che, a meno che eh, però, abbiamo detto poco, insomma non si risolva il problema dell'inflazione, e allora, qui ho un'altra domanda: adesso te la faccio subito, e il tema della crisi energetica. Il controllo dell'inflazione, pensi che, visto che abbiamo, questa sarà un po' la settimana decisiva per capire le prossime mosse di politica monetaria, visto che, per esempio, in America il mercato del lavoro ha tenuto, credi che con una politica ancora più restrittiva da parte della Fed? Il, la percentuale di inflazione potrebbe calare più velocemente rispetto a quanto è calato fino adesso e quindi di conseguenza la situazione potrebbe migliorare? È quello che auspichiamo, Manuela, solo che un conto è quello che, appunto, auspichiamo, un conto è guardare in faccia la realtà. Io veramente faccio difficoltà a, a vedere in futuro al perlomeno prossimo un, un chiaro miglioramento anche dal punto di vista dell'inflazione perché eh, poi mh, dividiamo eh, eh, Stati Uniti e Europa eh, io ripeto anche in Europa ci sono uh, dei paesi in cui l'inflazione è nettamente a doppia cifra non a soltanto a doppia cifra ma nettamente a doppia cifra e quindi Uh, ripeto faccio fatica a pensare che questo problema possa essere risolto oltretutto la crisi economica incombente eh, io che stai che eh, sono sempre stato per combattere l'inflazione tuttora naturalmente non, non considero l'inflazione certo. una buona notizia però la considero ancora peggiore quella di una recessione e quindi eh, tra le due cose. Sì, che, che la recessione si può raggiungere appunto se si controlla troppo l'inflazione, lo sappiamo perché il rallentamento economico eh, diventerebbe potente. Ecco. Eh, eh, Manuela, qua è il fatto, questa è l'economia. Cioè io spesso, nei, anche sul mio canale. Faccio fatica a trasmettere eh, questi, questi concetti al, alle persone, perché chi non si è mai occupato di economia pensa che ci sia un, la possibilità di risolvere i problemi così eh, abbastanza facilmente. Nella realtà in economia risolvere i problemi è una cosa difficilissima, perché si toccano degli equilibri, cioè magari risolvi da una parte ma peggiori dall'altra. Non è come, che ne so, nella medicina uno fa un intervento chirurgico, ok, ha risolto il suo problema, e qua no, in economia no, quindi io, io adesso starei molto attento a, a un'eventuale eh, recessione, cioè al, al fatto che eh, questa crisi energetica possa diventare eh, veramente una, una, una crisi quasi epocale, mm -hmm. È quindi... troppo scrivere emergenza nazionale come ho scritto? Eh, ovviamente mi sono basata sul nostro paese, poi no, è anche no. allargata. Mm. No, Manuela, tu hai, hai, hai colto precisamente, ma anche perché sei, eh, hai un osservatorio particolare per la, la tua professione e quindi... Vedi, parli con le persone, eh, con, con esperti del settore, quindi hai perfettamente il polso della situazione, non hai esagerato parlando di emergenza, mm. purtroppo è quello. Senti, Io... sì, sì, dimmi, dimmi. No, dicevo che anche la volta scorsa poi dopo mi sono un po' scusato per il fatto di essere stato forse troppo pessimista, una persona dovrebbe sempre impondere fiducia, eccetera però in questo momento mi trovo in difficoltà ad essere ah, ma, eh, in questo momento ci troviamo tutti in difficoltà perché non abbiamo ancora a disposizione delle soluzioni con questo non si sta dicendo che non ci saranno mai le soluzioni, no? Eh, ecco questo è il, diciamo così l'aspetto non pessimista, eh, il fatto di dire che non ci siano ancora soluzioni è un dato di fatto, poi se, se si vuole dire che tutto va bene perché ci sono soluzioni eh, bisogna aspettarsi che ci dicano quali, siano, quali sono queste soluzioni, altrimenti noi continueremo a dire che non ci sono soluzioni, credo che più basico di così non si possa è più basici di così non si possa essere senti a proposito di eh, emergenza a questo punto nazionale scostamento di bilancio sì o no ora è Confindustria che chiede eh, evidentemente al nuovo governo a Giorgia Meloni di fare questo scostamento di bilancio che invece Draghi ha, ha sempre mh, evitato c'era stato invece nel periodo del covid sappiamo viene Utilizzato quando ci sono delle emergenze è, è, è il caso, sarebbe il caso di ricorrere allo scostamento di bilancio? Io lo scostamento di, di bilancio lo, vede, lo vedo sempre come ultima spiaggia eh, con il Covid eh, abbiamo, abbiamo visto che effettivamente eh, insomma, qualche ristoro c'è stato ma lo stiamo pagando ora facciamolo questo scostamento di, di bilancio, ma non, non illudiamoci che con lo scostamento di bilancio risolviamo completamente i problemi, mm. è, è difficile uscire da questa situazione qua solo con uno scostamento di bilancio, oltretutto ne abbiamo fatti in questi ultimi anni e veramente io guardando il debito pubblico italiano insomma c'è da rabbrividire, eh, appunto anch'io l'ho già messo in relazione a questo, quindi è diciamo così eh, anche prima ho detto la stessa cosa, una domanda un po' marzulliana, è meglio eh, usare lo scostamento cioè, abbiamo l'emergenza, dato di fatto scostamento di bilancio potrebbe aiutarci a superare questa emergenza ma potrebbe peggiorare il debito pubblico, quale eh, dei due mali è minore quindi? Sì, eh, il, il male minore è quello di proseguire a vivere, no? Quindi, eh, sì, ovviamente è lo scostamento di bilancio che ti permette comunque eh, di, di, di evitare un, una catastrofe. Non pensiamo che questo scostamento di bilancio uh, non ci costi, ecco, mettiamola così. No, no, certo. Tu dici, tu hai detto, secondo me, lo scostamento di bilancio è l'ultima spiaggia, quindi non siamo ancora l'ultima spiaggia, secondo te? Eh? No, ma perché vedo che anche gli altri sono in difficoltà, quindi forse ci può essere la, la volontà eh, tutti di eh, uscire da una certa situazione, non è una cosa soltanto italiana o principalmente italiana come fu eh, dopo la crisi greca, la crisi ovviamente ha colpito in maniera durissima in Grecia nel 2011, sì. ma di riflesso poi eh, anche in Italia, ma quella crisi praticamente non fu quasi sentita dalla Germania, eh. oggi invece anche la Germania eh, soffre insomma in una situazione particolare anche lei, quindi magari magari eh, cioè vedendo che la situazione è un po' negativa in generale, si possono trovare del, dei metodi e, e delle strade per uscire eh, auspicabilmente. Naturalmente, certo. No? Senti, andiamo a, per la regia all'ultimo titolo, Germania, ZEV cola picco sempre più, um, potremmo dire che è ancora la locomotiva europea perché abbiamo visto appunto l'indice ZEV tedesco a settembre che è, è andato a picco, insomma, è rimasto pesantemente in territorio negativo e a confermare proprio un sentiment che abbiamo detto poco fa, cioè insomma quindi non, non siamo gli unici pessimisti se così vogliamo definirci, ha confermato questo sentiment eh, pessimista per i prossimi mesi. Ricordiamo solo, giusto, che l'indicatore anticipatore, perché anticipa è un sentiment, si è portato a meno 61,9 punti dai meno 55,3 di agosto. Non è il primo caso di calo di, di, di ZEV, di sentiment, quindi continua a scendere. Questo cosa ci porta a considerare Giancarlo? Ma eh, Guarda, tu hai già detto bene, sai, però oh, mi conosci oramai, sai che io... No, te, voglio sempre essere preciso, quindi me li sono appuntati, voglio sì, dire certamente. perché la cosa, la cosa più uh, per me eh, preoccupante di questo indice Zev è appunto non che sì, certo vederlo a meno 61,9 eh, si se, se dice, ma è vedere eh, l'escalation che ha avuto. Allora ripeto, me lo sono appuntato: meno 34,3% 34,3 punti a maggio poi sempre negativo, però insomma era un, un po' di meno, meno 28 a giugno, poi luglio il crollo, meno 53,8, agosto ulteriormente sotto, meno 55,3 e come hai detto tu settembre, meno 61,9, cioè qua noi siamo andati… Non solo in negativo, perché sai, beh, tu certamente lo sai, ma dico magari a, a tutti i telespettatori, l'indice ZEV a zero è invariante, cioè il, non ci si a, attende né un miglioramento né un peggioramento dell'economia. Quando l'indice è positivo vuol dire che eh, prevalgono coloro che ritengono che ci sia un miglioramento dell'economia eh, europea, e eh, quando è negativo un peggioramento quindi vedere praticamente da quattro mesi consecutivi peggiorare cioè diventare sempre più negativo secondo me questo è il messaggio peggiore uh -huh. che arriva cioè che ogni mese eh, eh, la, la situazione si fa sempre più critica eh, perlomeno per eh, gli, eh, gli investitori istituzionali sui quali viene appunto conteggiato lo zeb questo è, è il, il, la parte preoccupante, eh, è un indice tedesco ma si riferisce all'Europa, quindi all'intera Europa. E quindi cioè, una situazione del genere io non me la ricordavo. Cioè, e, e insomma gli anni se li ho. e, insomma, e le... quindi ancora locomotiva europea. Ma in questo momento non so cosa sia una, chi sia la locomotiva, non, non solo dell'Europa. Dico perché anche l'America che ha lsp 500 che è il faro, insomma, non è molto un faro in questo, in questo preciso istante. Ma eh, guarda, quando c'è stata la, la l'annuncio dei 200 miliardi di aiuti, eh, io sul momento ho detto, vabbè, la Germania fa sul serio, vuole fare sul sì, serio, 200 sì, sì, sì. miliardi, eh, continuiamo, noi forse non abbiamo mai la, la, la percezione quando passiamo da milioni a miliardi, non stiamo moltiplicando per 10, stiamo moltiplicando per mille, cioè, mille milioni fa un miliardo, quindi è, 200 miliardi è una cifra enorme. E sul momento io ho detto fa sul serio, poi dopo ripensandoci, è un po' come eh, insomma, se io prendo una medicina molto forte, vuol dire che probabilmente stavo molto male prima. E eh, certo. non è detto che poi la medicina eh, sia. Che sia superiore. poi risolutiva. Assolutamente sì allora intanto saluto claudio che ci scrive complimenti per il canale eh, siamo anche in diretta su youtube seguiteci eh appunto per avere tutte le notifiche del caso. Allora chiudiamo con eh, verso il nuovo governo, il centrodestra ha fretta ovviamente di formare il governo ma anche perché non solo il governo ha fretta, l'Italia ha fretta perché ricordiamo che questa settimana ehm, si attende l'approvazione del documento programmatico di bilancio in versione leggera da parte dell'esecutivo Draghi prima poi di passare al nuovo governo che dovrebbe essere guidato da Giorgia Meloni. Peraltro ci sarà la prima convocazione delle Camere dopo Domani, 13 ottobre no eh, oggi è il 10, tra tre giorni comunque insomma questa settimana. Eh, però, ovviamente difficilmente il nuovo governo potrà essere operativo sulla finanziaria prima degli inizi di novembre, insomma, stando un po' a, a, valutare, a valutare i tempi. Però entro il 15 ottobre bisogna inviare a Bruxelles il DPB, cioè il eh, documento programmatico di, programmatico di bilancio. Allora. Eh, cosa ti aspetti da queste giornate e quindi appunto eh, verso la formazione del nuovo governo? Ne parliamo ogni settimana da quando c'è stato il voto, Giancarlo. Eh, allora, Manuela, anche qua, insomma, oh, secondo me le notizie non sono molto buone in questo senso. Eh, io uh, ho questo uh, così, osservatorio che è il mio canale uh, YouTube e la mia pagina Facebook. E tu naturalmente hai maggior ragione uh, un, una TV come le Ponti TV. Io uh, ho visto molta attesa prima delle elezioni dopo le elezioni un, un certo interesse perché effettivamente la vittoria dei Fratelli d'Italia è stata schiacciante superiore alle attese però devo dire che dopo che la Meloni ha mh, praticamente detto che eh, insomma, i ministeri più importanti saranno gestiti da tecnici io nel nel, nel nella popolazione, diciamo, fra la gente ho, ho sentito quasi una, un, una netta flessione diciamo di interesse verso la politica. Mm. Quindi dico una cosa del genere forse un po' forte neanche tanto, ma voglio dire tante attese, e poi eh, il, cl il classico Tanto rumore che... per nulla è la sensazione. Faccio un esempio, cinque anni, fa, cinque anni fa, dopo le elezioni, quando è nato il governo giallo-verde, c'era grande attesa per questa novità, poi c'è stata la, la, la cosa clamorosa che, che Mattarella diciamo, ha, ha bocciato Savona, eccetera, così. addirittura si parlava di impeachment per il, il Presidente, cioè cose... però c'era fervore di cambiamento, Adesso questo non lo sento in questi giorni, nessuno mi chiede, eh, dei miei ascoltatori mi chiede di fare video sul nuovo governo, nessuno mi chiede di fare il totto ministri, cioè tutte cose che dopo uh, una, una tornata elettorale normalmente le persone chiedono. Insomma, questa è dal mio osservatorio, non so se anche dal tuo... Sì. Eh, però non, non mi sembra che nella gente ci sia questa grande attesa per chi sarà... Come no, no, sarà no, no, no hai, hai ragione, hai ragione. O potrebbe essere perché si dà per scontato che, non lo so appunto, che sarà Giorgio Meloni, che sarà poi quello che è Stato detto nei mesi precedenti le elezioni, so, potrebbe essere anche questo. Quindi, come dire, si attende e lì, se, se non sarà come d'attesa, eh, ne vedremo delle belle. Quello sicuramente. Però, effettivamente, c'è poco fermento. Sono d'accordo con te rispetto a quanto potessimo forse mettere in conto. No? E... Eh, così, e tre... cioè, forse si ha timore che. che perché dal, dall'elettorato è arrivato un, un segnale di cambiamento? Eh, perché certo, i partiti, certo. quasi tutti, se non tutti i partiti che facevano parte del governo Draghi, sono stati puniti dall'elettorato e invece è stato largamente premiato. Quindi l'elettorato ha dato un segnale. In questi giorni non sembra che eh, la politica abbia raccolto questo segnale. Ecco, diciamo la. Mm. Va bene allora ehm, ne parleremo ancora naturalmente. Ti seguiamo sui tuoi sul tuo canale, Finanza in chiaro. Eh, peraltro hai parlato di Zev. Ma insomma, sono tutti i temi che Giancarlo Marcotti ha anche in singolo porta avanti su, sul suo canale, quindi seguitelo come seguite il nostro canale YouTube per avere, come detto prima, tutte le notifiche e anche i video on demand, anche questa puntata sarà disponibile lì. Giancarlo Marcotti grazie mille e ci sentiamo la prossima settimana. Grazie a te Emanuele, e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. E allora grazie anche a tutti voi per averci seguiti per questo live, come detto lefonti.tv, il canale YouTube, eh, poi mh, ogni volta, ogni giorno insomma andiamo a selezionare qualche video da riproporre, però insomma seguiteci anche sui social così per qualsiasi cosa potete scriverci e ci trovate. Insomma, Grazie, saluto anche Alessandra in regia e vi auguro un buon proseguimento di giornata continua al nostro palinsesto.